Ciao a tutti, sono Riccardo Merelli, ho 33 anni Fa stranissimo dirlo perché oggi è il mio, il mio compleanno, è il 21 aprile Sono un life coach, ma oggi non faccio il life coach Oggi vi faccio vedere alcuni dei regali che ho ricevuto per il mio compleanno che non, non avendo quasi nessuno vicino con il corpo Ecco, ho eh, però accettato con joy Chi in qualsiasi modo mi è stato vicino con il cuore quindi adesso l'introduzione è finita e non vi lascio al video ma ai video quindi tenete d'occhio la playlist perché ce ne sarà più di uno ovviamente non li introdurrò tutti ciao tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri Riccardo tanti auguri a te buon compleanno ti mando un grande grande abbraccio e ma sei una persona anziana, no? mi sembra ne fai 86, non mi ricordo. Vabbè, comunque tanti auguri. Ciao bello, tanti auguri, tanti auguri. Caro Ricky, ti faccio tanti, tanti, tanti auguri per il tuo compleanno e che questa possa essere per te una giornata speciale e che tu possa essere davvero felice. Ti mando un bacio e ancora auguri. Ciao Ricky, ti auguro un buon compleanno da trascorrere con le persone che ami. Tanta serenità, sei una bella persona e ti stimo per questo e che dire? Tanto, tanto di tutto ciò che desideri per te. Un bacio. Buon compleanno Ricky. Buon compleanno con tutto il cuore, anche se non ti conosco tantissimo. Sono felice di poterti augurare buon compleanno e dirti tanti, tanti, ma tanti auguri. Caro Riccardo, ti auguro tanti auguri di buon compleanno. Ciao. Ciao Riccardo, tantissimi auguri, buon compleanno centro di questi giorni ti auguro una buona giornata ciao, auguri ancora ciao Riccardo noi ci conosciamo ormai da diverso tempo sei stato anche tu nel mio primo gruppo hai mosso i primi passi su Telegram e ci sei appassionato anche tu come noi hai conosciuto tanta gente hai fatto il tuo percorso e sono molto contenta che hai una radio tua che gestisci, che proponi cose, che coinvolge anche gli altri, perché anche se non hai un gruppo Tugo, questo contribuisce comunque a farti un po' il nome, no? in, queste, in mezzo a tutte queste radio che ci sono su Telegram. Questo mi fa molto piacere e dai, spero che, che le cose per te vadano bene. Buon compleanno! e ti mando un abbraccio, un abbraccio grandissimo. Ciao Riccardo, sono anch'io qua con tutti gli altri per augurarti un buon compleanno, ti faccio i miei, i miei migliori auguri, tutto ciò che vuoi, tutto ciò che desideri. Auguri! Ciao Ricky, colgo l'occasione in questo giorno speciale per te di farti i miei migliori auguri. Auguri! Riccardo che dirti, sei un ragazzo che ha tante qualità, sei riuscito da solo a gestirti una, un canale, e eh, tanta gente ti ha seguito perché ti vuole bene, eh, quindi ti auguro tanta tanta felicità, mi raccomando festeggia, bevi alla faccia di chi ti vuole male, eh, ti voglio bene, lo sai che quando vuoi sono disponibile, tanti auguri. Ciao Riccardo, volevo farti tantissimi auguri di buon compleanno e volevo dirti che sei una persona genuina e rimani sempre così come sei e continua sempre così con la tua radio, con le tue belle idee e ti mando un bacio e buon compleanno. Ciao Riccardo, io ti mando questo messaggio da un luogo un po' particolare perché sono, sono a bordo come puoi vedere e ho dell'attività, questo è il ponte di volo e Desidero augurarti buon compleanno, ricordati che ti voglio bene soprattutto e ti auguro tanta, tanta, tantissima felicità, tutta quella che meriti. Un abbraccio, ti voglio bene, ciao. Ciao Riccardo, tanti, tanti auguri di buon compleanno. Ciao carissimo Riccardo, ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno, spero tu possa passare questa giornata nel migliore dei modi. Ti auguro tutto il bene di questo mondo, ti abbraccio forte e ti mando un bacione. Buon compleanno, tanti auguri, ciao. Ehi hey tu, dove stai andando? Non hai visto che questa è una playlist? Siccome i video sono tutti bellissimi, non puoi lasciare questa playlist senza guardare gli altri. Ciao.